Arriva da un'azienda aretina un contributo di grande livello nella lotta alla pandemia, la robotica fa breccia anche dalle nostre parti. Sono 665 milioni di tamponi prodotti grazie anche alla robotica di Arezzo arriva dalla Ars un messaggio forte e chiaro che regala più di una speranza fondata da Marco Mazzini l'azienda da poco si è trasferita nel nuovo capannone di via Gianbattista Vico Mazzini ha trasferito le sue conoscenze della vecchia 1R nel campo dell'innovazione ha creato un gioiello di ampio respiro internazionale I primi passi mio padre è stato a suo tempo direttore tecnico della 1R e io mi sono formato per alcuni anni i primi passi nel campo della robotica e sono partiti proprio sempre da, dalla 1R e dopodiché diciamo, io ho lavorato per quasi 30 anni in una società eh, della Silicon Valley che era un, uno dei, più, dei primi produttori al mondo di robot per il montaggio, robot con caratteristiche avanzate. Il responsabile dello sviluppo commerciale è il figlio Andrea che ci ha proposto la grande scommessa che ha fatto breccia negli States. La commessa in particolare che ci ha visto coinvolti negli Stati Uniti riguarda proprio la filiera della Life Science e in particolare la produzione proprio di tamponi per, adottati per la prevenzione diciamo, contro eh, questa crisi pandemica che stiamo vivendo e consentiranno alle imprese manifatturiere di realizzare oltre 665 milioni di tamponi eh, su base annua. Il mercato è per il mercato americano, è in Europa, in Italia una ricaduta? Sono aziende leader nella produzione di tamponi e naturalmente hanno una distribuzione globale. Saranno anche ringhiosi gli aretini ma quando c'è da lavorare hanno proprio una marcia in più.